e partiamo subito dall'assegno unico chi ci guadagna ecco perché non conviene alla maggioranza delle famiglie e poi super bonus turismo 2022 con le istruzioni sul calcolo degli incentivi e sui pagamenti e ancora bonus sport per le sponsorizzazioni 2021 con la scadenza delle domande al 5 giugno e una nuova piattaforma online L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la cessione del credito dai contratti vaghi alle nuove imprese dalla WIF, i rischi ai fini dell'antiriciclaggio, infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dall'assegno unico. Chi ci guadagna? Ecco perché non conviene alla maggioranza delle famiglie. L'articolo è di Anna Maria d'Andrea e fa il punto sull'assegno unico a vantaggio delle famiglie con ISEE particolarmente basso dei nuclei con redditi alti. Il nuovo modello di sostegno alla genitorialità non conviene invece alla maggior parte dei destinatari. Ad affermarlo sono i consulenti del lavoro nell'audizione sul DEF dell'11 aprile 2022. Per quanto riguarda l'assegno unico, chi ci guadagna e quali sono invece le famiglie penalizzate a fare il punto degli effetti del passaggio a partire? Dal mese di marzo al nuovo modello di sostegno alla genitorialità sono stati consulenti del lavoro nel corso dell'audizione sul DEF dell'11 aprile 2022 presso le commissioni bilancio di Camera e Senato. L'assegno unico per i figli a carico introdotto per ridurre la pressione fiscale non sta generando i risultati attesi per la maggior parte dei suoi percettori. Il passaggio da detrazioni, ANF e altri bonus basati sul reddito all'assegno unico di importo determinato in base al valore ISEE sta generando confusione, false aspettative e delusioni. A guadagnarci sono solo i nuclei familiari con ISEE particolarmente basso e le famiglie con redditi alti precedentemente escluse dagli assegni al nucleo familiare. Continuiamo con il Super Bonus Turismo 2022 con le istruzioni sul calcolo degli interventi sui pagamenti l'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sul bonus turismo 2022. Dal Ministero arrivano le istruzioni sul calcolo degli incentivi, contributi a fondo perduto e crediti d'imposta pari all'80% delle spese ammissibili. Nell'avviso pubblico diffuso l'11 aprile anche le indicazioni per inoltrare le richieste di pagamento e la documentazione utile ad avviare il processo di erogazione e poi invece per quanto riguarda il bonus sport per le sponsorizzazioni 2021 la scadenza delle domande è il 5 giugno prossimo ed è disponibile una nuova piattaforma per la presentazione delle istanze per quanto riguarda il bonus sport per le sponsorizzazioni 2021 la scadenza è appunto il 5 giugno 2022 il credito d'imposta del 50% si riferisce alle spese sostenute nell'anno 2021 da lavoratori autonomi imprese ed enti non commerciali per la compilazione delle istanze si devono seguire le istruzioni della guida operativa e utilizzare la nuova piattaforma Infine l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la cessione del credito dai contratti vaghi alle nuove imprese, dalla WIF, i rischi ai fini dell'antiriciclaggio, l'articolo di Anna Maria D'Andrea, sulla cessione del credito dall'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, arrivano nuove istruzioni sugli obblighi in materia di antiriciclaggio. Nella comunicazione dell'11 aprile 2022 i casi a rischio dalle imprese neocostituite ai contratti generici sui termini sul corrispettivo e sulle modalità di pagamento. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sulla delega fiscale con botte e affitti come la doppia aliquota cambierà le tasse sulle rendite finanziarie e poi dipendenti pubblici gli aumenti legati ai tagli della spesa pubblica le novità nel DEF per quanto riguarda le retribuzioni e i numeri del giorno 450 bonus benzina e vecchi buoni carburante esenti da tasse benefici appunto per 450 euro e per quanto riguarda l'energia e la guerra il gas per l'Italia arriverà dall'Algeria siglato l'accordo Draghi così rispondiamo a Mosca e per quanto riguarda invece Banco BPM dietro le quinte si gioca il duello francese tra l'Agricole e AXA infine l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola perché ora all'Italia servono aziende più grandi e più competitive di Ferruccio De Bortoli e Stefano Caselli e fa il punto sull'attuale situazione economica che da un lato presenta elementi di forte difficoltà per le imprese e dall'altra presenta comunque notevoli opportunità. Nell'articolo c'è un appello per gli imprenditori a rischiare e scommettere sull'innovazione e per sostenere tali azioni. Per questo e altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui